selezionare per consentirgli di iscriversi all'università. L'Università di Sassari fin dal 2015 ha attivato diversi progetti che riguardano in particolare il tema delle migrazioni. Abbiamo sperimentato l'inclusione di questi ragazzi attraverso l'esperienza dell'European Passport for Refugees